Eh, Germano Paini, insegna Sociologia della Comunicazione all'Università di Milano Bicocca, ci parla invece dell'identità e social network. Buongiorno a tutti, Sente. proverò partendo dalla prossima slide, eh, ne presento una, magari un po' fitta, un po' densa, tocca a me portarla avanti? o oh. Arriva. Ne presento una che nasce dalla domanda che mi sono posto quando mi hanno chiesto di occuparmi di questo intervento. Quando ho pensato a cosa avrei potuto portare come argomento, mi è venuta in mente una citazione, una citazione eh, da un libro degli anni 70, dal 76. Il libro è stato scritto da Andrea Canevaro, un pedagogista. Possiamo farla visualizzare? Devo fare qualcosa io? Lo sto. No, ho solo una, quindi basta solo andare avanti oltre quella. Ancora uno? Ok, grazie. È solo questo. È un po' lunga, um, ma è solo una, quindi mi impegno a non impegnare altro tempo sulle slide. Canevaro sostiene, sosteneva nel 1976 questo argomento per me fondamentale. Quando un bambino va a scuola è come se fosse portato nel bosco, abbiamo parlato di territorio poco fa e quindi cerchiamo anche di collegare le due argomentazioni, va lontano da scuola, fa esperienza e porta con sé in genere quelli che Canevaro chiama dei sassolini bianchi eh, e li butta per terra, ovviamente questo ricorda le favole, la favola di Pollicino, li butta per terra per ritrovare la strada di casa, eh, fa esperienza, E eh, questa esperienza... Allora io pensavo potesse servire a costruire l'identità, cioè la sua esperienza di vita, le cose che fa nella scuola, nella strada, nella casa, in questo bosco, sostanzialmente erano le forme con cui costruiva la sua identità. Si metteva in rapporto con gli altri, e questo era un, assolut un dato assolutamente certo, e anche con rapporto con gli altri costruiva l'identità. In quel momento sembrava che eh, si potesse dire che i bambini si dividevano in, fondamentalmente in due gruppi, quelli che riuscivano a depositare sassi lungo la strada e quelli che invece depositavano briciole di pane che le formiche, o la favola dice i passerotti, eh, portavano via impedendo sostanzialmente al bambino di ritrovare la strada di casa. Quei bambini, secondo Canevaro, erano quel gruppo di bambini che si perdevano nell'esperienza e che non riuscivano a ricostruire la loro esperienza perdersi, ricostruire connettere oggi io penso che Canevaro a distanza forse proporrebbe, a distanza di tempo proporrebbe un concetto un po' diverso cioè parlerebbe sostanzialmente di strade, di percorsi nella rete cioè, Parlerebbe del bisogno di saper percorrere le strade della rete e credo, posso sbagliare, ma credo che potrebbe pensare che nemmeno più i sassolini siano sufficienti, perché se io distribuisco i miei sassolini e eh, tutto sommato il movimento in quel territorio è limitato, io ritrovo la strada attraverso i miei sassolini, ma se come accade a loro e accade a noi le opportunità di esperienza sono diventate iperboliche, stratosferiche, è probabile che lungo quel percorso ci siano i miei sassolini, i sassolini di qualcun altro, i sassolini di ognuno di voi. Allora credo che in questo momento forse la distinzione non è più solo tra chi porta sassolini solidi contro, a confronto di chi porta bricioline di pane inaffidabili, ma di chi, la differenza che proporrei è tra chi traccia percorsi da solo, convinto che la sua identità possa derivare da un'esperienza individuale e chi invece ha compreso che i sassolini che vanno buttati per la strada sono sassolini di percorsi di rete dove io sostanzialmente, mentre traccio la mia strada so di incontrare per, cer per certo i percorsi degli altri a questo punto la mia capacità non è solo quella di avere tracciato la mia strada convinto di saper tornare ma la mia capacità, la capacità di uno di noi, diventa quella di avere tracciato una strada consapevole che quella strada si intreccia con la strada di altri. Quindi l'esperienza e la definizione dell'identità io tendo a pensare che possa sempre più definirsi un fatto sociale. E che sia illusorio pensare che noi dotati perché penso che qui ci siano tutte persone dotate di sassolini bianchi, siano tranquilli per il semplice fatto che depositando i loro sassolini bianchi potranno ritrovare la strada. Questo vale nello studio, vale nell'accademia, vale per i nostri studenti, vale per noi in università, ma vale anche per il mondo delle imprese. Per le aziende che probabilmente stanno pensando sostanzialmente che il loro compito sia tracciare una strada basata su sassolini solidi e che questa strada servirà a loro e a noi per uscire dalla crisi, per affrontare i meccanismi critici, cioè ricostruendo percorsi solidi. Ecco, io tenderei a pensare, ma credo di non essere il solo, che anche l'uscita dalla crisi è un problema che dobbiamo affrontare in termini di rete. Cioè il territorio, il nostro territorio, visto che stiamo parlando del nostro territorio, che deve essere in grado di rispondere tracciando percorsi di rete che sappiamo percorrere. Un momento. Che cosa sta accadendo sulla rete? Sta accadendo esattamente questo. Cioè migliaia, milioni di persone ormai hanno compreso che molto probabilmente la loro strada si intreccia con quella degli altri e stanno lavorando in termini di rete. Ora, si potrebbe discutere sul lavorando in termini di rete, stanno operando in termini di rete, hanno compreso pienamente le logiche della rete. Le logiche della rete, non faccio una citazione troppo dotta, ma le logiche della rete, ci dicono i teorici, sono fondamentalmente incentrati più sulle relazioni che sui nodi. Sono molto più interessanti le relazioni di quanto siano interessanti i nodi. E i fenomeni dei social network stanno dimostrando in modo molto evidente che le relazioni pesano, contano. Ma non lo dice un autore o un titolare, come nel caso dei famosi geni americani che inventano social network. Lo dicono i teorici della rete, lo dicono quelli che studiano il territorio, quelli che studiano la rete, quelli che studiano la capacità di un territorio di rispondere. Che cosa intendo dire? Che se vale il discorso che ho abbozzato all'inizio e che noi dobbiamo definire percorsi di rete e vale il discorso che molti stanno sperimentando con successo, con grande risultato, strumenti, metodologie e meccanismi di lavoro in rete, possiamo lasciare questa slide se volete switchare su. Si può. Vediamo se riusciamo a vedere in parte eh, le argomentazioni trattate anche in un ambiente di rete. E riusciamo a vedere, le... non so se sono già in alternanza. Ok, grazie. Dicevo, se vale questo discorso, aver bisogno di tracciare percorsi di rete insieme ad altri e non da soli, perché non sarà possibile tracciare percorsi di rete da soli, se vale quest'altro discorso che sto presentando, cioè il fatto che molte persone stanno usando la rete per sperimentare cooperazione sulla rete, io credo che noi dobbiamo imparare qualcosa da questo meccanismo, imparare qualcosa da queste logiche, imparare qualche cosa dalle metodologie della rete. Cioè imparare sostanzialmente che dobbiamo cambiare il nostro rapporto con la rete. Dobbiamo cambiare il nostro rapporto con l'identità, dobbiamo cercare di comprendere come l'identità si costruisce in termini sociali. Ecco credo lo spunto e il valore che possono offrire a, nostro, a mio avviso le opportunità della rete. Bisognerebbe vedere di cambiare l'hashtag se possibile, grazie. Ora, uno degli elementi forti in questo momento all'interno dei social network è il meccanismo della reputazione. In che cosa consiste questo meccanismo? In questo meccanismo consiste nella possibilità per una persona che lavora in rete di vedere riconosciuta la sua azione, di riuscire a definire il suo ruolo, la sua capacità di essere riconosciuto all'interno della rete. Ora parlerò di questo perché molto spesso noi concepiamo l'idea della reputazione in rete come un'azione un po' narcisistica. È vero, non si discute, ci sono degli elementi di narcisismo sulla rete, cioè essere un blogger che è molto visto, cioè avere tante persone che guardano il nostro blog, sicuramente è vero. Però tutto questo è vero perché noi abbiamo lasciato che la rete, i social network, sviluppassero le loro logiche solo in una concezione ludica, anche dispersiva. E quindi noi abbiamo lasciato sostanzialmente una gricca potenzialità in un campo completamente irrilevante ai fini del nostro sviluppo. Adesso provo a pensare con voi a cosa vorrebbe dire per esempio recuperare meccanismi di reputazione in rete per riconoscere l'emergere all'interno dei nostri ambienti di lavoro e dei nostri ambienti di studio del valore che viene messo in campo in termini di conoscenza. Cioè possiamo immaginare di usare i social network per far emergere la conoscenza che serve a questo territorio per riuscire a superare la crisi? O dobbiamo pensare che un conto è stare su Facebook, cioè sui social network, e un conto è lavorare? Quando in realtà noi ci accorgiamo che uno dei nostri problemi più critici è la difficoltà di condividere con altri pezzi della nostra conoscenza, parti della nostra conoscenza, che possano servire a noi e alle persone che sono vicine a noi per creare le cosiddette sinergie. Questo è un tema che vorrei proporre. Allora a questo punto se riuscissimo a ragionare in questi termini, potremmo anche considerare che la reputazione in rete, se non basata semplicemente sul fatto che si metta in rete, come diceva Mario Calabresi prima, il cane a due teste, ma se si mettesse in rete qualcosa di rilevante per lo sviluppo della mia azienda, della mia università, degli studi che facciamo con gli studenti, se insegniamo a loro a mettere in rete quei contenuti, forse possiamo immaginare che la reputazione che nascerà da quell'esperienza possa essere una parte della valutazione che noi diamo ai nostri studenti. Una parte dei crediti formativi che riconosciamo ai nostri dipendenti, immaginando di essere un'azienda. Una parte del valore che la nostra azienda mette in campo per lo sviluppo regionale. Non voglio sforare. Posso ancora? Ancora cinque minuti. Bene, in questo senso noi staremo cercando di immaginare come l'identità che ognuno fa emergere nella rete si costruisce per azione individuale, per azione sociale, per combinazione di azioni individuali pensate in una logica sociale, da cui possiamo immaginare, sperare, contare, purché lo si tenti di fare ovviamente, di schiumare, cioè di raccogliere sostanzialmente l'elemento di valore. Noi sappiamo tutti di essere totalmente esposti al fenomeno del cosiddetto overload informativo, cioè il sovraccarico di informazioni. Sappiamo tutti, se ne è parlato anche prima, quanto sia difficile gestire questa quantità di informazioni. Ora, io non sono un appassionato a critico dei meccanismi della rete, però sono impressionato dal fatto che alcuni meccanismi, alcune metodologie, vengono un pochettino trascurate. Ne ho in mente una, uno strumento, una logica vorrei quasi quasi dire una tecnologia ma soprattutto perché per tecnologia non si deve intendere l'informatica o la meccanica che ci siamo lasciati sfuggire ed è sostanzialmente ancora possibile prenderla però ce la stiamo lasciando sfuggire il meccanismo del cosiddetto social tagging ora che cos'è il social tagging? è quell'azione che più utenti della rete, più persone della rete Fanno quando etichettano un contenuto in rete, etichetta tag, marcano un contenuto identificando in quel contenuto un documento, un libro, un'immagine, un video, quello che volete, lo marcano con una parola, o magari più parole, ma sostanzialmente una parola. Quella parola è chiamata tag, in fondo se vogliamo dire, per chi come noi ha un ha fatto un po' di fatica nelle biblioteche, eh, esattamente quello che facevano i bibliotecari quando mettevano i soggetti o le parole chiave, che poi sono diventate keyword, ma che adesso si chiamano tag. Per quale ragione si chiamano tag? Perché non sono più un'azione fatta da pochi esperti, sono un'azione fatta da molte persone, dagli utenti. Allora, quando noi pensiamo al fatto che più utenti mettono un'etichetta a un contenuto, una tag a un contenuto, noi dobbiamo, dobbiamo pensare che c'è uno sforzo di astrazione di significato da quel contenuto, cioè prendo un libro, un articolo, un'immagine, un video e mi sforzo, chi lo fa si sforza, di, astrarre, di estrarre da quel contenuto un significato rappresentato da più di un termine o da un termine. Ora dobbiamo immaginare questo processo sostanzialmente come un processo che viene fatto oggi in rete da milioni di persone, anche lì più o meno bene, anche lì per ragioni più o meno nobili, anche lì per ragioni anche stupide, penso per esempio all'aberrazione del tagging su Facebook, è un meccanismo stupido, nel senso che io devo taggare qualcuno ma non è che lo taggo per dare un significato, uso la tag su Facebook per costringere quei miei amici ad andare a vedere quel contenuto, siccome gli arriverà un messaggio che dice sei stato taggato sulla foto di Germano Paini, vanno a vedere perché Germano Paini non lo faccio. Però era ipotetico. Non è quello il meccanismo del tagging. Il meccanismo del tagging è quello di Delicious, per citare un esempio, ma di altri ambienti in cui io associo una tag ad un contenuto pertinente rispetto al mio lavoro, al mio studio, alla mia professione. Ora dicevo, il social tagging è un processo comune, molte persone taggano, non alla Facebook, taggano alla delicious per intendersi, ed esprimono, assegnano significato a oggetti, oggetti di conoscenza. Quello che ci sfugge è che questa operazione di definizione di ognuno di tag sui contenuti, assegna significato a quei contenuti. Ma se socialmente assegniamo significato a quei contenuti, noi in realtà possiamo fare, accorgersi che stiamo facendo costruzione sociale del significato. Perché se molte persone danno una tag a un libro, ad un film, ad un progetto, ad un documento, a un territorio, definiscono il significato che vogliono dare ad ognuno di quegli oggetti. E se è solo una persona a farlo è il suo significato, ma se sono molti a farlo noi possiamo trarre sostanzialmente quella che è la costruzione sociale di una semantica di pertinenza da parte di coloro che sono interessati a quei contenuti. Mi impegnerei a chiudere qui, nel rispetto delle indicazioni ricevute, magari anche per rispondere se è il caso a qualche domanda, eh, con una piccola evocazione che è sostanzialmente questo. Se penso a da dove siamo partiti, identità, e penso a dove sono finito, TAG, mi viene in mente che forse la sfida potrebbe essere qualcosa che ci pone il problema dell'identità. tag grazie. grazie. Grazie a Germano Paini, come vedete... Sullo schermo sta andando l'indicazione di Twitter, il convegno è anche su Facebook, quindi ha una palestra di, di sperimentazione su entrambi i social network.